Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto al pesto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, basilico, pinoli, olio, scalogno, riso carnaroli, vino bianco, sale e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. e pinoli e li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10 prunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le foglie di basilico sale e l'olio ed acceniamo il bimbi per trenta secondi a velocità 7. Sprimiamo sul fondo del boccale con la spatola. ed azioniamo nuovamente il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Il pesto è pronto, trasferiamo in una ciotola e mettiamolo da parte coprendolo con un filo d'olio. Senza lavare il boccale mettiamo lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti 120 gradi velocità 3 Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il vino reazioniamo il bimbi per 3 minuti 120 gradi anti orario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua, il sale. Mescoliamo bene a fondo per smuovere i chicchi e facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Aggiungiamo il pesto messo da parte e facciamo amalgamare per due minuti, velocità soft, anti-orario. Il riso è pronto, andiamo a impiattare. Risotto al pesto. Grazie e alla prossima ricetta.